Ciao e benvenuti a un nuovo video Allora, oggi apriamo insieme la Blissy Box nel mese di aprile Dunque, ero partita con aprirla intanto, aprire la confezione perché ho tolgo i dati personali dalla confezione ma ho visto che questo mese non è una box, è una bustina e allora l'ho tenuta chiusa questa sarà istruzioni, cosa c'è scritto dentro e questa è la scatola vuota Recap Veloce, veloce prima di aprirla per chi si fosse appena sintonizzato sul canale, Bliss Box è un abbonamento mensile a una box beauty. In questo caso, io faccio quella con la collaborazione di francese, ma esiste anche il sito italiano da poco. Prezzo di 16,90 euro. Ed è, intanto in info box c'è un codice sconto dal sito francese che però la spedizione, quindi 16,90 per la spedizione viene 20 euro, senza dogana perché è dalla Francia. Esiste anche da poco il sito italiano, che sembra che abbiano le stesse box, ma devo ancora guardare bene, però io collaboro con quello francese, quindi guardiamo questa. Allora, direi di iniziare subito. Intanto la box è deliziosa, la box è una bustina riutilizzabile, molto primaverile, e ha dentro dei prodotti direi di tirarli fuori e poi dopo vediamo che cosa sono ok, bustina in eh, tessuto proprio carina, mi piace perché è carina marchiata a ah, è Boutet eh, vitaminica ok, allora 1, 2, 3, 4 5 prodotti, partiamo da sinistra e andiamo a destra, il primo che vedo a sinistra è questo, Glimme sono dei cotton pad riutilizzabili um, questi pad qua per struccarsi sono molto carini cerco di aprirli vediamo se sono dall'altra parte della stanza le forbici per togliere il nastrino così ve le mostro questi sono io li utilizzo con i burri stuccanti per rimuovere l'eccesso del burro prima di passare alla doppia attrazione poi dopo si mettono tranquillamente in lavatrice, si lavano a mano, sono fatti così, belli morbidi, belli carini, misura giusta, mi piacciono, mi piacciono tanto. Ok, poi dopo, intanto non so se i prezzi ci sono in questo foglietto, per dirvi i prezzi, eh, vabbè. però adesso mh, non vedo. Allora, Juliette Esagun, Egostratis 5 ml. Apriamolo, apriamolo perché non ho una minima idea di cosa. ah è un profumo, ok, Juliette es Agune, sinceramente non lo conosco, la confezione era questa, sentiamola, è da uomo, è da uomo, non è malvagio, è un po' da uomo ah si sì. Contemporane take a Cologne ha ah, creato da Romano Ricci e eh, il non so, da non Nina Ricci quindi in collaborazione con Nina Ricci sarà un parente? sarà un parente? non lo so scusatemi non lo so andiamo avanti con questo e lo body oh. Questo ci piace rose divine daily face cleansing serum un siero detergente di hello body eh, diciamo vediamo se ha qualcosa intanto mi piace che abbia l'inglese almeno sì l'ho studiato francese ma non, eh, non lo utilizzo così tanto da ricordarmi che cosa dice che cosa devo tradurre daily face ah è un siero Cleansing. Uh, Siero all'acido salicilico naturale, L'acido glicolico che combattono le imperfezioni e le seguo in eccesso. Ok, mi piace, mi piace perché eh, Acido salicilico assolutamente mi trovo molto bene. Sì, Daily Face Clearing Serum 30 ml, quindi un full, fa full size. Fatto così, questa è la confezione. Io adesso vado a vedere il prezzo perché secondo me il body costa. Non c'è scritto per caso il prezzo da qualche parte? Eh sì, di questo c'è il prezzo perché è un full size 39,99. Quindi abbiamo già ripagato la box abbondantemente. Ricordiamoci che costa 20 euro. Quindi con un prodotto full size già si ripaga la box. Ultimi due prodotti. Io questo non so cosa sia. Garanzia è un... Ottimo marchio ed è per la skin care. Dice polvere magica giovinezza. 10% di vitamina C pura con l'agenda vegetale. Me mescolate un cucchiaio raso. Ah, eccoci, allora cucchiaio raso, sì questo, c'era il misurino che è piccino, a 0,2 ml effettivamente, con la polvere, cosa dicevamo che dovevamo fare? Uno di questo con il vostro siro, eh, garanzia non ce l'ho, però abituale, applicare la mattina e sera sul viso. Ok, quindi è una polvere di vitamina C, la confezione è un, un grammo, da mischiare con il siero, magari non con quello all'acido salicilico, ma un altro siero idratante perché no? Mi piace come idea la vitamina C. Solitamente mi piace molto nei prodotti cosmetici. Vediamo se in polvere ha un potere in più. Interessante come cosa. E poi dopo ho guardato sulle. perché questo ne parla proprio in, qua sopra e si vede che questo. No, cosa innovativa ed è viene 26,50 Quindi abbiamo ampiamente superato la box. Ultimo prodotto: Soleil Marine BB Cream Corretrice Antalogy 30 ml, quindi un full size BB Cream eh, Made in Bretagne 97% di ingredienti di origine naturale Dore Golden. Ho paura che sia scura, ma andiamo a vederla. Una BB Cream, allora non sono solita utilizzare le BB Cream, non, è, non ci vado in matta. Tranne quella della Nivea, che trovo solo mh, a volte perché è adatta alle pelle miste e grasse. Quindi è fresca e si asciuga subito, e non è poco cremosa, ma ok, è molto scura molto coprente ma è anche scura ok oh, sfumandola basta poco prodotto la sfumiamo bene non è poi così scura effettivamente ha un buon profumo una volta sfumata, si sì, si vede un attimo lo stacco, ma con una leggera abbronzatura magari verso l'estate, per non usare fondotinta correttore. Bla bla bla, potrebbe anche essere valida di questa c'è il prezzo? No, no. ce immaginiamo, però, già questo più questo più altri piloti superiamo i 100 euro ed è sì, li superiamo ampiamente. E quindi consideriamo che la box è costata 20 euro, compresa spedizione quindi, perché no? Sento odore di secondo me. No, la candela è ancora accesa la candela è ancora accesa non è spenta a proposito non c'entra niente ma sapete che sono anche ambassador di Ava e May per le candele quindi trovate nell'info box anche qualche sconto per le candele questa è festival season fantastica non c'entra niente ma era perché sentivo odore di bruciato fosse una candela ma non si è spenta quindi non lo so basta allora ricapitoliamo veloci veloci veloci abbiamo la pochettina è molto carina ed è riutilizzabile iniziamo a rimettere i prodotti che abbiamo trovato i due pad riutilizzabili comodissimi, poi il Rose Divine di Hello Body in full size il profumo che ho la finestra della cucina in un'altra stanza socchiusa perché c'erano i fuochi accesi, si sente allora il profumo che è da uomo, ma comunque mi sembra buono. E poi a me i profumi da uomo piacciono. La polvere di vitamina C di Garanzia o granzia non lo so, ma comunque vitamina C mi piace, quindi la proviamo con il suo misurino. E per ultimo la BB Cream che non è fatto male. Pensavo che fosse scura, invece non è fatto male. A questo punto, chiudiamo la box. Ed ecco qui il tutto sapere se vi è piaciuta questa box quale prodotto vi incuriosisce di più come sempre queste box di Blissim sono molto skincare e poco make up per essere inclusive un po' per tutto ed è una cosa che apprezzo se volessi una box di make up sceglierei altro, questa in questo caso è skincare e mi piace per conoscere marchi nuovi ecco questo, questo è tutto io vi do appuntamento come sempre al prossimo video ed è basta ciao